Ciao bambini! Oggi andremo a conoscere insieme il quaderno del corsivo. Come vedete non ha i quadretti ma le righe. Osservatelo insieme a me. A sinistra e a destra ci sono i margini. Ci sono poi una, due, tre, quattro, cinque, sei colonne tutte uguali. Se osserviamo bene la pagina vedremo che ci sono tantissime righe. A prima vista sembrano tutte uguali ma in realtà alcune sono più grosse e altre più sottili. Quando si scrive in corsivo, le letterine normalmente si appoggiano tutte nella riga sottile, ma alcune poi andranno in alto e in basso rispetto alla riga. Oggi noi faremo un arcobaleno con le righe sottili. Pronti? Via! Per prima cosa guardiamo che la prima riga in alto è grossa quella la lasciamo bianca, guardiamo bene e individuiamo la prima riga sottile, questa la coloreremo di rosso, in questo modo dovete essere estremamente precisi, guardate la mia mano controllo per prima cosa di aver preso bene la matita, mi appoggio con il polso sul quaderno e cerco di stare con la punta sotto alla riga, non sopra! Sotto, in modo tale da poter vedere ciò che scrivo e pian pianino con molta attenzione coloro prendetevi anche voi il tempo per farlo è un lavoro abbastanza semplice può essere anche rilassante e pian pianino andiamo a comporre il nostro arcobaleno arrivo fino in fondo tocco il margine e mi fermo ecco qua la prima riga, cambio colore e prendo il mio bellissimo arancione osservate adesso grosso, grosso, sottile quindi due righe resteranno vuote e la terza verrà colorata quindi fate molta attenzione grosso, grosso, sottile potremmo anche darci la regola salto, salto, scrivo. Questa regola ci servirà anche l'anno prossimo, quando pian pianino passeremo a scrivere nei quadretti piccoli. I quadretti piccoli, a differenza dei quadretti grandi, vanno utilizzati come le righe del corsivo, quindi due vuoti e uno per la scrittura. Ecco, ho fatto la mia riga arancione, anche in questo caso ho rispettato i margini, e soprattutto sopra e sotto quindi mi raccomando molta precisione bene adesso passo a un bellissimo giallo sole 1 2 e nel terzo scrivo quindi controllo bene le due righe grosse vanno lasciate vuote e la riga sottile va colorata con molta precisione pian pianino Controllo sempre di aver preso bene il pastello, senza fretta. Mano sotto alla riga, si muovono le dita, non il polso, vedete il mio polso è fermo. Se pensate di non farcela chiedete aiuto a qualcuno e fatevi tenere fermo il polso. Eh, le dita si devono allenare. Bene, anche la riga gialla è fatta. Prendo il verde, colore erba di primavera. Attenzione se il quaderno è troppo basso lo potete spostare, eh, mi raccomando. Quindi io lo sposterò un pochino più in su in modo che la mia mano sia sempre sotto alla riga. Conto di nuovo. 1, 2, 3. Vuoto, vuoto, scrivo. Come prima muovo solo le dita. Se mi viene la tentazione di muovere tutto il polso la mano, la tengo ferma. Solo le dita si muovono, si devono allenare, è molto importante. Ovviamente la mano si, sì, pian pianino deve andare verso destra, altrimenti dovreste avere delle dita lunghissime. Ok, sono quasi arrivata alla fine, controllo di essere stata ben precisa. Ecco qua. Bene, perfetto. Il mio arcobaleno sta iniziando a crearsi prossimo colore sarà l'azzurro vi ricordate la regola 1 2 e nel terzo scrivo grande grande piccolo via andiamo con l'azzurro questo si vede molto bene e riempiamo anche la prossima riga concentriamoci soprattutto sulla posizione del nostro corpo i piedi devono essere possibilmente appoggiati per terra la schiena deve essere abbastanza dritta se possibile, la testa su, non appiccicata al quaderno. Il quaderno, se avete notato, io lo tengo leggermente piegato verso sinistra in modo tale che posso utilizzare bene la mia mano sotto senza fare troppe acrobazie. Ovviamente per i bambini che sono mancini il quaderno andrà inclinato nell'altro senso, quindi così, perché loro dovranno scrivere con la mano sinistra. Anche la mia riga azzurra è pronta e quindi passo a rosa. Come prima conto grande, grande, piccolo. Uno, due e nel terzo scrivo. Piano piano, anche in questo caso. Non devo avere fretta, il lavoro di per sé è un lavoro molto semplice. A che cosa serve? Serve ad abituare i nostri occhi a individuare subito la riga in cui andremo a scrivere in cui si appoggeranno le nostre letterine fino adesso i nostri occhi sono stati abituati ad utilizzare i quadretti e quindi adesso devono imparare una strada nuova che non ha poi tanti tanti segnali vedete nella riga non ho tantissimi segnali quindi il mio occhio deve trovare proprio una strada tutta nuova bene sono arrivata al settimo colore come prima uno, due e nel terzo scrivo grande grande piccolo andiamo con il viola rispetto bene i margini cerco di fare delle righe tutte uguali non troppo lunghe non troppo corte perché altrimenti a Natale ci troviamo ancora qui a disegnare arcobaleni e pian piano riempio anche questa riga pianino, mi viene voglia di muovere tutto il polso, metto l'altra mannina sopra, oppure chiedo a qualcuno che me la tenga fermo, ecco, bene, adesso faremo un arcobaleno al contrario, quindi il viola non mi servirà più, dopo scoprirete perché, riprendo il rosa, vi ricordate? Mmm, mh, mm. mh. Mm. Adesso cercherò di andare un pochino più veloce, voi no mi raccomando, siate super precisi, prendete tutto il tempo che vi serve, fate un lavoro pulito, preciso preciso e soprattutto concentrate la vostra attenzione nella mano, rosa tornando indietro dovrò utilizzare l'azzurro sono uscita un pochino dal margine poi no mi raccomando siate super super super precisi eccoci qua pian pianino pian pianino sempre tenendo bene la matita concentrandomi su quello che sento Devo sentire le mie dita che si muovono il polso che rimane fermo se ho bisogno di fare una pausa la posso fare non c'è nessun problema se sono stanco se la mano Comincia a darmi fastidio? Faccio assolutamente una pausa. Posso fare gli esercizi come ci ricordiamo, degli uccellini per rilassare le dita, uno alla volta, andando e tornando indietro, così si rilassano. Posso farlo con tutta la mano, chiudo, stringo forte e poi rilasso. E Chiudo, stringo forte, rilasso e apro. Non devo obbligare la mia mano a fare subito tutto il lavoro. Ogni tanto devo ricordarmi di darle un po' di pausa, di farla rilassare un po'. Allo stesso modo metterò le braccia dritte dritte lungo i fianchi e lascerò che le mani si riposino. Posso metterle giù, scuoterle un pochino in modo tale da riposarmi le braccia e le mani bene, adesso la mia mano è molto riposata e posso riprendere il mio arcobaleno quindi abbiamo detto rosa, azzurro il prossimo colore sarà il verde ricordiamoci la regola io ho spinto sul quaderno così la mia mano può stare comoda grande, grande, piccolo vediamo con il verde Posso decidere di schiacciare abbastanza forte il colore in modo tale che si veda sia pastoso e così le mie dita percepiscono anche bene che cosa sto facendo piuttosto che lasciare il colore troppo chiaro in una riga che si vede poco e dove le mie dita hanno anche lavorato poco. Questo non significa che poi quando scriverò dovrò schiacciare tantissimo. Semplicemente in questo caso utilizzando i colori avrò qualcosa di più denso e corposo. Bene sono arrivata al verde andando a rovescio dovrò utilizzare il giallo. Spingo ancora un pochino più sul quaderno sempre per poter stare comoda e preparo un'altra riga gialla. Molta attenzione perché ormai la mia mano pensa di essere super esperta e quindi avrebbe voglia di correre fuori dai margini e invece no, invece no perché il corsivo ha una scrittura meravigliosa. Ma che richiede anche tanta, tanta precisione, perché altrimenti le letterine non avranno una bella forma e diventeranno anche poco leggibili. Giallo e quindi il prossimo colore sarà l'arancio. Il nostro arcobaleno è quasi finito. A questo punto possiamo già immaginare quale sarà l'ultimo colore e cominciare con gli occhi a contare quante righe ci sono nella nostra pagina ultimo colore il rosso per chiudere come abbiamo iniziato in questo caso diventa un pochino più difficile perché ormai la mia mano è fuori dal quaderno è fuori dal foglio guardate che con la mano sinistra io tengo fermo il quaderno per aiutarmi a questo punto se avete la tentazione di muovere il polso davvero fatevi aiutare da qualcuno perché nel corsivo assolutamente la mano libera tiene fermo il quaderno. È un aiuto, pagina ferma, scrittura più bella. Bene, il mio arcobaleno è completato, adesso possiamo contare quante righe abbiamo colorato. E tutte le pagine del nostro quaderno poi saranno... Uguali, ovviamente quindi avranno lo stesso numero di righe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 righe ecco perché il viola l'abbiamo usato una volta sola Sei colori si ripetono e uno solo è il colore centrale bene per incuriosirvi un pochino io adesso sulla riga viola scriverò il mio nome voi non fatelo impareremo pian pianino a scriverlo come lo scrivo? beh, il mio nome all'iniziale maiuscola come il vostro ovviamente faccio un puntino nella riga grande e poi scendo occupo tre righe e poi invece cammino per un po' nella riga colorata salgo salgo e quindi ci sto in mezzo. Poi mi ricordo di mettere il puntino. Eh sì, perché i in corsivo al puntino. Adesso scriverò anche il mio cognome. Comincio sempre con una lettera maiuscola. Vedete come cammino sempre dentro alla riga colorata? Tutte anche le lettere grandi che salgono e scendono comunque si appoggiano nella riga colorata. Visto che bello? Bene, alla prossima puntata!